ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo solo money glitch ragazzi allora per fare questo solo money glitch eh, dobbiamo in primis buggarci per buggarci come dobbiamo fare dobbiamo aprire il telefono andare su partita veloce colpi domosday, lo abbiamo una volta poi ritiriamo fuori il telefono come ho appena fatto io e lo avviamo un'altra volta e qui dovremo aspettare il caricamento in basso a destra che ci dirà eh, 2d4 3d4 e compagnia bella ragazzi e quando vedremo quel caricamento dovremo andare di corsa nel playstation network se vedete che eh, non vi fa quel caricamento riaprite il telefono e riavviate il colpo domus day come ho fatto io appena adesso insomma è abbastanza semplice ragazzi mi sembra di spiegarmi abbastanza bene poi non lo so insomma ehm, come, come devo spiegarmi quindi a questo punto attendiamo ancora che ci arrivi questo benedetto diciamo caricamento che a me non arriva però comunque come avete visto io riapro il telefono riavvio il colpo e aspetto io lo faccio ogni 30 secondi più o meno, in maniera tale di avere, eh, da avere più possibilità di poter creare il bug in pratica no? quindi a questo punto attendiamo ancora ogni 30 secondi, ogni 45, ogni minuto insomma quello è il tempo, come avete visto è comparso il numero, premete start tre volte tasto sinistro per essere più veloci freccia sinistra andate su playstation store vi fermate sulle shark a volte può capitare anche che non carichi eh? e vi fermate sulle shark e poi tornate in game come avete visto lo stile è buggato ragazzi a questo punto che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare nel deposito veicoli speciali questo è un altro requisito nel deposito veicoli speciali ragazzi, dovremmo avere un veicolo speciale uno qualunque non servirà averne uno specifico. E a questo punto, una volta entrati nel deposito veicoli speciali, dovremo prendere il nostro veicolo speciale e metterlo fuori dal deposito. Quindi andiamo a vedere. Io prendo il blazer, che è la prima che ho qui vicino, e lo vado a portare fuori. Come lo metto fuori, ragazzi, scompare, mi scompare da sotto al culo. A questo punto riprendete il vostro elicottero, perché io sono con l'elicottero. Mi raccomando, fate in modo di essere CEO così avete l'opportunità che Lester vi chiami per il colpo. Allora, tanti mi dicono che è buona qualsiasi attività. Io però, ragazzi, ho notato, ho riscontrato che essendo CEO e usando il colpo di Lester... Eh, non si sbagga quasi mai invece tanti ah ma a me si sbagga ogni volta devo ripetere il bug se volete fatelo come dico io se, volete, se non volete fatelo come cazzo vi pare però poi non mi scrivete sotto i commenti ah non me si bagga a ah, non rimane buggato a ah, però così non va a me mi frega un cazzo io lo faccio così vi dico che così va in amore che rimane buggato e voi fatelo così se lo volete fare se no fatelo come cazzo vi pare quindi a questo punto entrate nella, nel garage dove avete l'auto che volete duplicare in questo caso ragazzi vi farò vedere che non c'è bisogno di targa personalizzata infatti il video è proprio mirato a questo io non ho una targa personalizzata su questo veicolo vado a cambiare semplicemente il colore della targa dopodiché premo cerchio cerchio, esco dal veicolo Risalgo sul veicolo e premo freccia destra, ragazzi. Automaticamente farà un bug e mi porterà dentro al garage. Quindi, una volta nel garage, apro il colpo di Lester e, e mi teletrasporta automaticamente all'Eclipse Tower, perché io ho il colpo all'Eclipse Tower. Una volta che saremo all'Eclipse Tower, che avremo il colpo davanti sulla lavagnetta basterà premere cerchio e uscire dall'appartamento usciremo dall'appartamento e avremo il nostro veicolo in strada a questo punto ragazzi per non fare una targa clone ed avere una targa pulita l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare il centro operativo mobile una volta chiamato il centro operativo mobile dobbiamo essere sicuri di avere nel centro operativo mobile una lgrh 8 normale quindi a questo punto prendiamo il nostro veicolo quello che ci compare su strada adesso vi faccio vedere la targa ragazzi vedete questa targa che tra un attimo cambierà ci dirigiamo verso il nostro centro operativo mobile entriamo nel centro operativo mobile ci dirà che il centro operativo mobile è pieno andiamo a sostituire ovviamente è pieno perché abbiamo una LGRH8 dentro andiamo a sostituire risaliamo in auto e scendiamo dall'auto come vedete la targa ancora non è cambiata ma appena usciremo fuori dal centro operativo mobile la targa cambierà e quindi avremo una targa pulita nuova come avete visto è cambiata ora per salvare il veicolo l'unica cosa che dobbiamo fare è andare nuovamente nel centro operativo mobile e rientrare allora questo procedimento ragazzi lo raccomando a chi non ha le targhe personalizzate fate questo procedimento in maniera tale che eh, non abbiate targhe clone e non siate soggetti al blocco giornaliero ragazzi e questo è molto buono una volta fatto ciò ve ne tornate diciamo nel vostro nel vostro ufficio e continuate a fare il glitch non dovete ripetere il primo bug che è quello delle missioni, se fate come dico io, se poi eh, voi fate alla maniera vostra, è capace che magari perdete il bug e ogni volta dovrete ripetere il primo bug che è una bella rottura di coglioni. Comunque, uno, ogni persona è libera e padrone di fare ciò che vuole e come meglio crede. Quindi, detto questo, ragazzi, che altro dirvi? Le auto sono clonate. Quando arrivate eh, nel vostro ufficio fate in modo di avere una LGRH8 vi faccio vedere la data di oggi ragazzi il glitch è perfettamente funzionante detto questo che altro aggiungere ragazzi non ho nient'altro da aggiungere come vedete ecco la data e l'ora posso solamente augurarvi un buon glitch un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti